L'altro la, la, ospite è eh, eh, Alessandro Rossi, referente di Energia, Ambiente e Sostenibilità dell'Anci, Emilia Romagna. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ecco, Caro Energia, grava sulle bollette dei cittadini, di tutti e sui bilanci dei comuni. Che cosa comporta questo? Ovviamente per i bilanci dei comuni eh, significa spendere di più energia e spendere di meno in servizi. Per dare una dimensione a livello nazionale l'Anci ha stimato in circa 600 milioni i maggiori costi della bolletta energetica ma in realtà ci sono tanti altri costi che sono nascosti eh, e che, di cui i comuni risentono per esempio nell'ambito dei contratti che hanno per la gestione degli edifici che comprendono la componente energia che ovviamente è indicizzata ai prezzi, ai prezzi nazionali. Un ultimo esempio, eh, energia e ovviamente anche materia, stanno cominciando ad andare deserti gli ultimi appalti per le asfaltature delle strade perché i costi non sono adeguati eh, a quelli attuali. Ecco, che cosa si dovrebbe fare in questo momento? Quali soluzioni si possono adottare? Magari che possono anche essere più durature e eh, andare oltre questa emergenza. Ecco, eh, diciamo che questa crisi energetica, eh, a differenza di quella che è avvenuta 50, 50 anni fa, negli anni 70, ci ha insegnato una cosa, ci insegna una cosa, che eh, l'energia può essere una strategia locale, cioè abbiamo imparato a fare energia con eh, le fonti rinnovabili, cosa che 50 anni fa era più difficile da fare, e questo vuol dire che anche i territori e anche i comuni possono interrogarsi e possono costruire... Eh, impianti per realizzare energia un brevissimo escursus se, se pensiamo a cosa abbiamo fatto nella, nelle nostre città abbiamo costruito le reti elettriche abbiamo costruito le reti del gas abbiamo costruito le reti dell'acqua abbiamo infrastrutturato le nostre città ecco oggi è la stagione per infrastrutturare le nostre città con impianti per la produzione di energia che in Emilia Romagna significa fare impianti fotovoltaici perché questa è l'unica cosa che ci possiamo permettere nel, nel nostro territorio. Non è l'unica soluzione, ma è sicuramente una soluzione di prospettiva che ci consente di transitare verso eh, energie pulite. Ecco, si può fare? C'è un quadro legale che, che aiuta? Oppure ci sono difficoltà anche il, amministrative, burocratiche? Il quadro normativo economico. è stato recentemente adeguato. Abbiamo recepito una serie di direttive europee che ci consentono di costruire eh, schemi che prima non erano, non erano possibili. Per esempio oggi è possibile eh, legare il costo del, della bolletta dell'energia ai costi di produzione di un impianto a fonti rinnovabili. Questo vuol dire che eh, non, eh, quella bolletta non risentirebbe delle fluttuazioni del mercato globale di cui oggi tutti stiamo vedendo gli effetti. Tabarelli ci ha raccontato che in due anni i prezzi del gas sono schizzati da 6 euro a 100 euro. Ecco, in questo caso eh, il prezzo dell'energia di un impianto vicino a casa o comunque nel, in un territorio prossimo a casa eh, rimarrebbe costante e non risentirebbe delle, delle fluttuazioni di mercato. Allora, puntiamo sul fotovoltaico anche nella nostra regione. Nella, nella sì. nostra regione abbiamo questo sì. e bisogna che impariamo a convivere con il fotovoltaico, questo vale per sì. i singoli cittadini, vale per le imprese e vale anche per gli spazi pubblici all'interno dei quali dovremo costruire questo tipo di impianti, dobbiamo abituarci. Ringraziamo il nostro ospite Alessandro Rossi, referente Energia, Ambiente e Sostenibilità del Lancia Emilia Romagna per averci chiarito questo aspetti. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, grazie, sei stato con noi. Ora andiamo...